Ciao a tutti, io sono Alessia, io sono Kiki e benvenuti, benvenuti su Dreaming of Korea. Korea Oggi reaction alla terza puntata della seconda stagione di BTS, BTS in the, the Soup. Soup Però prima di cominciare, prima di cominciare volevamo congratularci con i BAMTAN per aver vinto AMA E per essere stati candidati per il secondo anno consecutivo ai Grammy Woooo, Detto ciò, ci vediamo per la reaction. Are you ready? ready? Let's, Let's go, BTS gang Wow Sup And soup Inizia una nuova mattinata in the soup Jake tutto a posto Jake si sveglia <ride> <Tutto> bene <così. ride> no, non, ti fare, non ti fare domande Arrivano il nostro G -G! G -G! <ride> anzi John come lo chiama J-Hope? Perché? Aspetta, vediamo una cosa fa. fa Secondo me si butta in piscina Perché? Io ti voglio bene Ti adoro <ride> giri che si avvicina lentamente voglio assaggiare anche io no ma la sua espressione ma stiamo diventando ma non Jun che mi russa Perché faccio Perché pensavo di trovare Jimmy mi sa si va ok trova pure ma che è, è successo? <ride> Quando perché? JK che tipo entra nella stanza. Dov'è Jimin? Jimin si è trasformato No, non è Jimmy Jimin Oh, Mi spaventa, non lo voglio svegliare. Come lo stesso. Gina ha il terrore di Namjoon perché tipo ogni tanto, vabbè, se, tutti sappiamo che Namjoon comunque è chiamato anche il distruttore. <ride> è tipo nel, mi ricordo <ride> tantissimo è uno dei primi episodi di run mm -hmm. in cui tipo dovevano sai, tu erano seduti dovevano fargli solletico loro avevano acqua in bocca cercavano <hây> di <ride> ok <me ricordo. ride> tipo, era il momento di Ram Jun Jin si, si avvicina tipo, aspetta ti prego non alzare le mani non darmi il punto non ti stai scendendo si non ti stai scendendo non ti si Oh oh Abbiamo un, un altro modo... No, non lo dico più perché ho paura che mi svegli anche lei in quel mondo. Di poi i traumi. Io non ho fatto niente. Oh, la perché tutte le loro voci sono carine anche quando si svegliano e quando si.. Ma che fuori, eh? Però di giorno non è che. non so quanto si veda col telescopio. L'unica cosa che può vedere sono gli uccelli che volano lì su. Come i bambini, tutte affascinati Oh, nuovo giocattolo! Tu <ride> vuoi No, Non vuoi dire.. Te l'ho detto che è l'unica cosa che ho vedere gli uccelli. <ride> <ride> Oddio! Vai. come salta! Oh basta, sono troppo carino! Giù è in sveglia! Giù è in sveglia! è in Ah, yep. oh no era quella cosa! <laughs> mm. più confuso della vita Hai bisogno di una mano Secondo me li ha montati al contrario No, no vabbè avevo ragione che le aveva montato al contrario In un minuto Jimin ha risolto la situazione E come sempre j In love per Jimin Intanto Joe lì Per favore Gombia, Ripetemi Il mio numero è 0029 <ride> <ride> <ride> <ride> Cut <Che atto>? Gomia <ride> Anche mamma Che vuole adoro. mangiare <ride> Io adoro Questa Cosa La condivisione Del mm -hmm. cibo è Lui che tipo Prepara qualcosa sì. Agli altri Questa cosa È una cosa strabella Perché esatto. appunto C'è non li vedi come, cioè per me non sono un gruppo, no, sono, caro, sono una, una mia. È, è una cosa bellissima che vedo. Poi comunque J-Hop è sempre stato il ragazzo tenerone, tipo quello sì. che dà molto affetto ai, ai ragazzi. C'è già tra voi. che... <ride> Vabbè, è tipo no. io preferisco giocare con le macchine vere, se esatto. non vado a giocare con le macchine vere. <ride> non sono un bambino come voi, io gioco con le macchine vere. <ride> Ok JK! Ti batte se la mette sotto voi? Voi me l'aspettavo guardo! Diciamo che era partita bene, anzi non proprio bene, no. perché... <ride> ma sta finendo peggio, però. Ma, cioè non è che hai imparato la giro. Comunque quella lì. Mi sembra Bam quando dovrà qui arrivare la pappa. <ride> Mi spezza. Eh, è qua. <ride> contro C contro V. <ride> allora, Big It. Cioè, non potete copiarci. Io perché? Okay? che guardate i nostri video. Però anche meno Eh, capito. Cioè, Dai, cioè. giochiamo seriamente oh! adesso. <ride> Check. Giochiamo seriamente adesso. Giochiamo seriamente, Cheat. Namjoon che ancora legge è una delle cose che amo di Namjoon mm -hmm. il fatto che è un tipo che sì. vuole conoscere cioè non si ferma al classico appunto perché ormai si sa che ormai tutto si cerca su internet mm -hmm. quindi la via è più facile per cercare informazioni o per avere informazioni sì. l'ho detto, informazioni sì. Però lui non si ferma perché va a cercare i libri, legge, esatto. cioè la sua curiosità nel conoscere nuove cose Non si ferma soltanto Non a... si ferma Questa è una delle cose che veramente stimo molto di Namjoon mm -hmm. E che, cioè io veramente spero che in questo mondo ci siano più persone come lui Esatto <ride> Perché... Niente, perché siete delle personcine speciali Esatto Quindi... vi voglio bene il mio numero è sempre 0,03 <ride> Stop it! Oh, anche Suga che Suga si mette a leggere, cute Ragazzi se volete fare un club del libro Sotto c'è il mio Instagram DM ah, yeah. facciamo un club del libro Ci contiamo mi raccomando What? Silenzio e si dice no. Gin che urla e che gioca. Comunque la situazione, cioè, secondo me, Gin è... sta entrando in letargo perché non cucina più. È la vecchiaia, non cucina più, no, no, cioè, basta. <ride>